Abbiamo presentato un'interrogazione alla Commissione eh, e devo dire che l'iniziativa è nata sotto da noi che facciamo parte dall'intergruppo minori che si è costituito in Parlamento in modo ufficiale e la interrogazione era per sapere quelle che sono le indicazioni che devono eh, essere date dalla Commissione e stati membri e se cosa si è stato fatto per quanto riguarda proprio la situazione dei minori nell'ambito dei migranti e dei rifugiati. Quindi abbiamo chiesto in sostanza alcune, eh, di, di, di, di, chiediamo e suggeriamo alcune linee di comportamento che dovrebbero essere diventare di tutti i paesi europei. Eh, penso al tema dell'accoglienza dedicata ai minori, cioè quando arrivano i bambini soli non accompagnati in particolare, ma anche in generale i minori, si deve cioè, subito aiutarli dal punto di vista psicologico, dedicare una linea di accoglienza che li che dico che non sia quella degli adulti, salvo che ci sia un problema naturalmente familiare e che si, att si, si faccia attenzione a non dividere dai familiari, dai fratelli e da tenere il nucleo familiare unito. Terzo, che ci siano dei tempi rapidi, perché per i minori è fondamentale questo, nei primi centri di accoglienza che siano subito dirottati diciamo, nelle case famiglia o nei luoghi assistiti, insomma in luoghi che possono essere adatti per loro, che ci sia subito la possibilità di imparare la lingua e insieme di inserirsi dal punto di vista educativo nelle scuole, eh, che ci sia anche un'attenzione eh, diciamo, un anche ad avere come dire, il censimento e anche dei, di, di, di, della tracciabilità insomma, della loro presenza e soprattutto quello che è previsto mi fa molto piacere nella legge italiana che in questo senso direi che è all'avanguardia in Europa in questo momento, che per ogni minore si è individuato un tutore. Io faccio solo un esempio, ho visto alcune esperienze positive accanto anche a tante tragedie, per esempio anche a Roma. Eh, a Roma ci sono, sono dei centri di, di, di accoglienza, di prima accoglienza che sono però a misura di minore, non sono di prima accoglienza anonima e che poi c'è stato sia Telefono Azzurro che Sede Children e anche altre associazioni che hanno creato questi luoghi in cui i ragazzi, spesso sono adolescenti, eh, insomma, prima dei 18 anni, in quanto minorenni appunto, eh, vengono aiutati anche con delle figure di tutor che quindi li segue, capisce quale può essere la vocazione anche per inserirli nella scuola eccetera e ne accompagna un po' l'inserimento. Ecco queste figure quando sono soli è fondamentale che ci siano, altrimenti come è successo purtroppo molte volte questi ragazzi o spariscono o sanno o vorrebbero raggiungere per esempio dei familiari che magari sono nel nord Europa e loro non vogliono, sanno che se prendono le impronte per la convenzione di Dublino, poi sono costretti a ritornare in Italia e non è loro quella la loro destinazione oppure purtroppo entrano anche in giri eh, oscuri, parlo, parlo di criminalità organizzata, parlo di traffico, parlo di sfruttamento lavorativo, parlo anche a volte di vera e propria violenza. Quindi noi siamo, dobbiamo avere una protezione speciale come prevede la Convenzione ONU sui diritti minori. Secondo lei quanto incide intervenire subito a un'età comunque precoce su un bambino rispetto a non intervenire? Eh, se un bambino o un ragazzino, perché spesso sono ragazzi intorno ai 13, 14, 15 anni, eh, non viene subito eh, come dire, aiutato a capire da un lato quali sono anche le regole della società in cui arriva, a chi si può rivolgere, quindi c'è una segnaletica immediata, per esempio moltissimi hanno il cellulare, allora bisogna dare delle informazioni sui cellulari, per esempio, nelle varie lingue, eh, sapere a chi si possono rivolgere, eh, senza, creare, senza che abbiano timore so, della polizia e magari delle figure diverse che li aiutino, e sapere anche quali sono i diritti e i doveri. E io penso che potrebbe essere interessante proprio qualcosa che subito gli dia questa informazione e allo stesso tempo che stiano il meno possibile negli hotspot, cioè nella prima accoglienza, e che vadano immediatamente in soluzioni adatte per loro. Io ho conosciuto personalmente minori, perché poi una cosa che non diciamo abbastanza è che cosa hanno alle spalle questi minori. Allora io ho conosciuto ragazzi afghani, ragazzi della Gambia, piuttosto che della Guinea-Bissau, eccetera, parlo cioè di persone anche che vengono o dall'Africa subsahariana o da Afghanistan, quindi paesi che in questo momento non sono riconosciuti ai fini di rifugiati all'Unione Europea, perché sono riconosciuti per ora eh, per poter circolare liberamente in Europa come quote, diciamo, soltanto i siriani, gli iracheni e gli eritrei, in Italia invece arrivano molti da questi paesi e loro ci raccontavano di viaggi nell'inferno che hanno fatto prima di arrivare hm, in Italia per due, tre anni. Quindi sono ragazzi che hanno avuto nella loro storia dei traumi, delle violenze, hanno assistito alla morte dei loro amici, dei loro parenti e quindi il ragazzino che viene non è un bambino che come dire, ha esattamente una situazione di come dire, sì, coraggio, difficoltà, ma che ha delle vere e proprie lacerazioni profonde per le quali bisogna intervenire subito anche questa dell'assistenza psicologica. Questo è fondamentale. L'accoglienza senza assistenza psicologica non è vera accoglienza.